Le pupille fra, non reggo più, guardo la mia famiglia, sempre in discesa Da bambino non giocavo, tua sorella sei diversa E tu, tu, tu sei l'arma di difesa Adesso guardi i miei, prometto ma non realizzo Cammino spinto dal vento sull'orlo del precipizio non il figlio del male, crevo il giorno del giudizio Spero mi sia concesso almeno un giorno in paradiso Porto fuori l'inferno, quante volte l'ho promesso e adesso giuro starò con te ma se guardi vedi che io non ti credo più io non ti credo più io non ti credo più io non ti credo più credo più credo più io non ti credo più io non ti credo più